Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, un nuovo piccolo video che dice perché poi poi c'è ancora l'altro domani mentre faccio colazione. Come state? Io sono appena entrata eh, in camera via tra poco dormo, mi ha detto che la maglia così, vabbè, intimo. Allora, sono così in pigiama, anzi, ho il pantalone in pigiama, ma tra un po' dormo perché è già tardi, sono 9-10 se non ero. E niente, io tra poco mi corico e ci vediamo domani, ok? Ora, allora, tutti questi... Mm, giorno ho pensato di fare video outfit e le farò appena ah, un po' su video outfit, quindi preparatevi con i soliti video outfit, ok? E niente ragazze, eh, che dire, buonanotte, buonanotte a tutti e a tutte, e ci si vede domani. Buonanotte, a dopo, ah, ricordatevi di dormire bene e riposare bene. Ah innanzitutto non lo dico all'inizio ma lo dico alla fine come sempre, eh Se questo video vi piace mettete un like Se questi clip, man mano che passano i clip Vi piacciono mettere like, commentate, iscrivetevi vi diventare la campanella Buona notte, a domani Buongiorno ragazzi, come state? Spero bene, sono appena svegliata è sì. solo sì. mi è piuttosto bene sta notte, non so perché ma ha fatto molto bene aspettate aspetta un secondo Dormito molto bene stanotte. È stata molto bene. Infatti, c'è un bel bellissimo calduccio. E appunto, questo calduccio mi ha fatto stare molto bene. Tra l'altro, non ho neanche avuto mal di gola stamattina. È strano. Vabbè, sarà il caso. Sarà la novità che stavo per registrare i video e mi ha preparato la registrazione. Non lo so, non ne ho idea. Eh, con la promessa che non so quanto riuscirò a registrare questi video così alla rinfusa <ride> la rinfusa voi direte in che senso? nel senso che non sempre posso registrare questi video così perché eh, ci cioè vuole tempo, organ organizzazione e anche eh, sapere come fare io so come fare ma non, non credo che tutti siano come me che riescono a farli tutti così alla buona e nel frattempo mi gusto il mio bel caffè tra l'altro se ci si è pensato bene questa tazza è bellissima vedete è molto bella sta tazza tazza di caffè questa tre carta ha tra due amici di archero e l'ho gradita molto, molto bella uh -huh. Quindi cosa volevo dirvi? Tutto sommato che ehm, niente. Mm, ieri eh, ho fatto altri video su TikTok. Se, se volete eh, seguirmi sono anche su TikTok come Milania Beauty e Makeup, se non erro. Sì. Vabbè, casualmente metto tutti i, i nomi nell'info box de, del video che c'è. Cioè, del profilo mio di TikTok e anche di Instagram come youtuber, melani trattino basso 8 youtuber, melani trattino basso 8 e anche di Facebook, ok? Così potete seguirmi tranquillamente. E nulla, quindi alla fine. Stamattina è una bella giornata. Infatti, sì, ho aperto la finestra, ho visto che era una bella giornata e finalmente era ora. <ride> cioè, ieri è piovuto da matti, però ha fatto una santa pioggia. Diciamo la verità. E voi, come state? Spero bene. Nel frattempo ho finito qualcosa di mangericcio da ieri, cioè che cosa? Questi qua, biscottini che sono buonissimi. All'inizio non piacevano molto, ma devo dire che non sono male per niente. Questi cosa sono? Galletti buoni, molto buoni. Mm -hmm. Vedete, si vedono sì. Li prendo o al despero, o nel negozio qua vicino a casa. No. Non sono malacce per niente, anzi li gradisco molto volentieri. Quando non c'è altra roba in casa prendo questo e me li pappo. <ride> non, non, non ci vedo nulla di male, anzi sono strapuni. Mentre come pasta ieri cosa ho mangiato? Questa qua. Pasta in bianco. Questa qua. Questa penna rigata. Non penne rigata. Questa è... allora, Si chiamano queste, aspettate. Le reginette si chiamano. Vedete sono buonissime le reginette ovviamente ne ho mangiate tutti i tipieri erano un po' così e le altre erano di questa dimensione così, buonissime quindi ho visto che vi è piaciuto molto il video su botte le spese vi ringrazio tanto e ho visto che ha fatto oltre 100 visualizzazioni o 100 quanto Aspettate, aspettate che guardo che voglio controllare per essere sicura Perché mi piaciuto, ho visto che vi è piaciuto un casino quel video lì mi pare di sì fate vedere un attimo dove il video si vota le spese eccolo qua si sì, intorno alle 100 visualizzazioni grazie mille di cuore veramente allora a me piacciono proprio i video con mia nonna grazie e l'altro qual era? ah i preferiti di novembre quello anche lo stesso vi è piaciuto e anche l'altro dove faccio video di make up anche lì molte grazie sì. quando mi trucco visto che mi piace molto comunque complimenti a voi e nulla anche quello di prodotti terminati casa visto che vi piace tantissimo non è il massimo delle visual ma mi accontento comunque via quante sono le visual? allora volete saperlo 87 oh, non è male stazionario le visual dai stazionario mentre la mia giornata produttiva eh, televiso sono 94 questo video qua aspettate che vi faccio vedere questo non so se si vede questo pezzo qui c'è questo video qui questo non si vedrà mai però ve lo, ve lo faccio vedere lo stesso aspettate questo allora questo qua e nulla quindi questo qua vi è piaciuto molto vi che dice lo stesso dove ovviamente appare mia nonna e volevo chiacchiere l'altro idem e basta non ne vedo altri a parte gli smr che dovrei continuare a fare e io mi il disco che non li sto più facendo vabbè li dovrei fare assolutamente makeup look del giorno anche questo 83 visual top mm -hmm. allora i miei regali di compleanno 122 visual ulala grazie già vabbè questo non fa testo questo dei miei regali di compleanno so che lo fanno ormai tutte sul tubo cioè su youtube quindi va bene così per il momento va bene quindi, ok. Allora, quest'altro cos'è? Vlog, chiacchier, aggiornamento, skincare. Anche questo è lo stesso. Va benone, 137. Ok. Perfetto. Bene. Ok ragazzi, io adesso vi saluto, perché tanto penso che da ieri a oggi sia cambiato un bel po' di, di, come si può dire, di, tempo, perché ho fatto il pezzettore di, di video ieri andando a letto con, con voi, ovvero preparando la notte. E adesso mi, eh, vi saluto, mi congelerò da questo video salutandovi e dicendovi Fate quello che vi fa stare bene, come dice Kimono Blu Gattaluna Perché ha ragione, fate quello che vi fa stare bene, solo quello che fa stare bene E basta, per adesso è tutto, buona mattinata a tutte, buon proseguimento Un bacio, like, commento e ciao